Xa con con accento acuto negazione a u con dieresi resi o e grado Xa con dieresi con con accento acuto e a con dieresi o con accento circonflesso 8e. Sottolineatura uguale aperta parentesi chiusa parentesi uguale. 2018.2.11 barra T1 copyright news 1 e 1 barra 2 0. 1 barra 20 a con dieresi x a con con accento acuto negazione a barra verticale indicatore ordinale femminile chiocciola di t. U con dieresi 11 barra verticale di td et islandese a con dieresi 2018 è uguale U con con accento grave. A con dieresi virgola 1 barra 4 uguale minore di. Negazione o barrata più con dieresi barra verticale chiocciolato e axo e grado chiocciola A o etm y a con con accento acuto 1 barra 20 et islandese U con con accento grave isuel grado. U con dieresi H e A con, con accento acuto grosso punto 20 barra rovesciata 9 U con dieresi X, X O e di 1 barra 20 A con dieresi A con, con accento acuto X grosso punto euro D e islandese grado XA A con dieresi L. T A con dieresi 8 AUD. chiocciola e negazione a e t islandese a condieresi u condieresi 1 barra 20. t islandese di T, a condieresi chiocciola di O e A e di barra verticale O con accento circonflesso e A. A condieresi o con accento circonflesso u condieresi dollaro et islandese o e a condieresi a condieresi o e grado x1 a condieresi chiocciola u con condieresi barra verticale x a et islandese con accento circonflesso chiocciola q E et islandese u condieresi o con accento circonflesso e a condieresi. Barra rovesciata virgola U con dieresi 1 barra dentiti TA con dieresi Axi SNS barra verticale micro T Islandese XH1 diese con carona e lunga con dieresi P negazione X, di A con dieresi